Ciao ragazzi, mi chiamo Edward, sono un medico e in questo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere su Exodermin. Exodermin è una crema naturale al 100% studiata per eliminare completamente le infezioni fungine. La micosi delle unghie è l'infezione cutanea più fastidiosa che si possa avere. Anche se conducete uno stile di vita molto sano, non ne siete immuni. Il fungo lascia le unghie gialle o marroni fragili e antiestetiche, e diventa un terreno fertile per i batteri, causando un grande fastidio. Il modo migliore per prevenire o fermare queste infezioni fungine è prendersi cura delle unghie e della pelle utilizzando creme specifiche per questo scopo. In questo caso, Exodermin è l'opzione migliore. Exodermin blocca la micosi delle unghie, allevia il prurito e l'irritazione, elimina gli odori sgradevoli, guarisce le ferite e le screpolature dei piedi, oltre a decine di altri benefici. Questa formula è diversa da qualsiasi altra formula antimicotica mai provata prima. Noterete subito dei miglioramenti. Nelle prime settimane di utilizzo, vedrete spuntare nuove unghie sane e rosa in sostituzione di quelle danneggiate dal fungo il prurito e la puzza saranno eliminati una volta per tutte. Ma posso dirvi che il cambiamento più grande riguarderà la vostra fiducia in voi stessi, liberandovi finalmente del fungo che vi ha infastidito per tanto tempo. È possibile acquistarlo online attraverso il link che si trova nella descrizione di questo video. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati al sito ufficiale del produttore e poter effettuare l'ordine. Una volta compilato il modulo, attendete la chiamata di un agente che deciderà con voi la quantità da ordinare. Exodermin non si trova in farmacia o su Amazon, ma solo sul sito ufficiale. Migliaia di clienti in tutto il mondo hanno testato e approvato Exodermin. Si dicono impressionati dagli effetti positivi di questo prodotto. Il prodotto è fabbricato in un laboratorio che soddisfa tutti gli standard di qualità dell'Unione Europea, utilizzando tecnologie moderne e i migliori ingredienti. Ma siate veloci! Ogni giorno, migliaia di persone in tutto il mondo scoprono questa formula straordinaria e ne ordinano fino a sei unità o più alla volta. Per mantenere la qualità e l'efficacia del prodotto, la produzione di Exodermin è limitata. Ciò significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta.